Allora voi, video di come si fa il QRP, il Contest? Ok. Fiera a Super Ne arriva 5-9. La preparazione c'è. Sì. Aspetto il mio turno. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, India Zulu 4, Victor, Victor Quebec Sierra, Victor Quebec Santiago, Victor Quebec Santiago, QSL, Zulu 4, Victor Quebec Santiago, 5915, 5915, thank you my friend, bye bye.